E adesso passiamo la parola a Stefano Stortone che ci dirà che cos'è il bilancio partecipativo e come si può migliorare un po' dalla sua esperienza vissuta in giro per l'Italia. Senti? <coughs> Perfetto. Allora, bu buonasera a tutti. Tanto sistema il mio cronometro così cerco di stare nei tempi non rubarvi troppo, non rubarvene troppo. Allora, eh, io non so insomma, inizio ringraziandovi perché è una bellissima opportunità. Quella di no, allora. è già finito, sì, infatti, <ride> 15 minuti. Allora, è una, non, davvero vi ringrazio per la bellissima platea, molto folta, molto nutrita, non avevo dubbi, insomma, conoscendo la, la, la Rexando, insomma, che ormai è un'istituzione, credo, sia eh, a San Donato, ma credo proprio in tutto il territorio milanese, se non in italiano, perché è una delle prime reti civiche nate sì. in Italia, no? E niente, quindi io sono veramente contento nel, di, di essere qui e poter condividere con, con voi questo quello che è un percorso che eh, dura da oramai dieci anni eh, mi occupo di bilanci partecipativi dal periodo da, da quando facevo il dottorato di ricerca quindi da oramai dieci anni e l'ho studiato nel mio percorso di studi le, le, e l'ho um, subito messo in pratica proprio perché in Italia all'epoca era un periodo in cui i bilanci partecipativi non c'erano più per cui non avevo proprio elementi da su cui studiare e quindi ho detto ok iniziamo a farne qualcuno per vedere se realmente hanno un impatto, funzionano e, e, e come, appunto, come portarli avanti in maniera innovativa. Eh, quindi, prima esperienza Canegrate, che eh, è stato un po' il progetto pilota, su cui poi sono innestati varie altre esperienze in giro per l'Italia, la provincia di Pesaro Urbino, la eh, Monza più in là, e poi tutti gli altri comuni diciamo, che si sono un pochettino agganciati, e che, diciamo, dopo dieci anni, si può dire che la pratica del bilancio partecipativo, ovviamente non grazie alla, alla, alla mia attività, ma grazie ad un'attività corale di amministrazioni, di altre realtà, di università, sta tornando un pochettino in, in auge, no? eh, Perché faccio questa premessa? Perché così come può crescere, co così può eh, crollare nuovamente, perché ha bisogno, bisogno, il bilancio partecipativo, di, essere, di uscire un po' da quello che è eh, la sua corazza, anche quello di essere uno strumento di democrazia diretta o partecipativa a supporto della democrazia rappresentativa, si suol dire. No? Quindi uno strumento che l'amministrazione eh, mette a disposizione della propria cittadinanza per migliorare il rapporto magari col territorio e dare anche delle opportunità di, eh, diciamo di coinvolgimento e di partecipazione più dal basso. Perché è una gabbia? No? Perché, come il titolo che ho scelto che in qualche modo porta avanti nelle nostre iniziative di, di Bipart, No, non è uno strumento ma è un metodo democratico, quindi un modo di vivere la democrazia diverso rispetto a quello eh, a cui noi siamo abituati, no? Noi siamo abituati a delegare eh, la, nostra, la gestione del nostro, della nostra vita comunitaria e con i bilanci partecipativi oggi cerchiamo in qualche modo, l'amministrazione ci dà un pezzettino su cui noi sperimentiamo l'amministrazione, ma la mentalità sostanzialmente che eh, mantiene, che, che, la mentalità di delega rimane forte in tutte le esperienze che io poi negli anni di ricerca universitaria ho visto, essere, ho visto, visto eh, diciamo esserci, cioè si mantiene comunque, non, non riesce in qualche modo in bilanci partecipativi a scardinare quello che è un po' la forma mentis e che in qualche modo impedisce ai bilanci partecipativi di andare avanti e di crescere anche in termini numerici e di qualità, cioè comunque sia viene sempre visto come uno strumento che è, Oggi c'è, domani non c'è, e che in qualche modo l'amministrazione è deputata a eh, mettere a disposizione dei cittadini o togliere a seconda dell'occorrenza. Non è visto come un metodo di gestione del territorio innovativo e non è visto soprattutto come un diritto di cittadinanza. Quello di in qualche modo essere coinvolti Periodicamente, costantemente, ciclicamente, nella gestione delle risorse. Questo è un po' il punto di partenza. E vado subito con ecco, la presentazione, perché sono passati già quattro minuti questo, per la, del cronometro. Ecco, noi siamo abituati un po', anzi, chiederei a voi se avete altre parole che, eh, diciamo, eh, si possono aggiungere a quelle che sono quattro, che sono un po' le parole chiave di un bilancio partecipativo. Eh, voti, cittadini progetti e un budget no? adesso io la platea credo che sia una platea di esperti perché eh, non so quanti di voi eh, hanno già partecipato alle, edizioni, alle due edizioni di bilancio partecipativo ma ad ogni modo credo che comunque rispetto a una platea di un, altro, di un altro comune siate più esperti quindi vi chiedo a voi se vi vengono altre parole in mente per descrivere per indicare, per descrivere appunto la, il bilancio partecipativo Vincoli Vincoli vincoli, queste me le devo appuntare perché poi sono le cose interessanti altro? cioè la fattibilità insomma anche delle, delle proposte dei progetti legati al budget altro? limiti Limiti? sì diciamo che è un po' il frame è quello verifiche mi pare che sia proprio il tema caldo di San Donato no? i vincoli, i limiti e le verifiche no? ok, altro? Ok. Autonomia. come? Autonomia cioè? E nella continuazione nel senso che il bilancio partecipativo prevedeva io ho partecipato come associazione nella stessa edizione eh, un'altra eh, associazione, associazione non Rexam. prevedeva che ogni progetto poi trovasse in setto i fondi per andare avanti mm. sostenibilità quindi anche sostenibilità questo è un altro concetto interessante. Fantastico. Lo, questo lo, lo aggiungerei perché non è scontato non è scontato parlare di sostenibilità e questo è un altro aspetto che credo sia il frutto dei tempi. No? Non, è, non è una parola che negli anni passati veniva citata molto, anzi, all'epoca, quando c'era l'epoca delle vacche grasse, l'amministrazione doveva mettere risorse anche senza entrare tanto nell'ottica della sostenibilità dei progetti, no? Chiaramente molti dei progetti che le amministrazioni portano avanti intrinsecamente non hanno una sostenibilità, altrimenti non esisterebbero le tasse, non esisterebbe la coercizione dal punto di vista fiscale ristrutturare dei parchi, chiaramente adesso ci avviciniamo a dei progetti di sostenibilità per, con il coinvolgimento delle cittadinanze, regolamenti dei beni comuni, tutte queste forme che riescono in qualche modo a, anche a eh, ridurre il carico non solo di gestione ma anche economico di, di, di beni, però comunque è un tema, un tema importante. Scusatemi se non vado, non vado oltre, ma vado veloce perché il tempo purtroppo eh, corre. Questo è in qualche modo, sono quattro parole chiave, ma questa in qualche modo è una definizione che è, è negli anni eh, diciamo, ho cercato in qualche modo di consolidare, eh, perché porta, con, include all'interno tutti, tutti gli elementi chiave di un bilancio partecipativo, dove sia chiaro, e lo dico anticipo già, la, invertirei i termini, non parlerei di bilancio partecipativo perché è molto eh, forviante, ma parlerei di partecipazione civica dove l'oggetto di discussione in molti casi è il bilancio perché come, lo vede, come vedremo più avanti, come vedremo in seguito questo percorso è un percorso che, che ha a che fare con le risorse scarse con le risorse comuni e il bilancio è una risorsa ma non è l'unica risorsa che noi abbiamo dal punto di vista comunitario per cui il bilancio partecipativo è un processo deliberativo ciclico attraverso il quale i cittadini individualmente attraverso le proprie forme di aggregazione decidono direttamente sull'uso delle risorse comuni Ora, siccome il tempo è breve, appunto mi è stato detto di spiegare in poche parole cos'è un bilancio partecipativo, io do questa slide in maniera tale che voi, che siete in qualche modo anche voi abbastanza esperti, riusciate a vedere quanta la vostra esperienza, diciamo, ha diciamo, tutti questi indicatori e, e li andiamo a vedere velocemente perché poi eh, apriamo la parte, poi, al, la, diciamo, un esempio concreto. È un processo, quindi, come dire, ha una... Eh, non è un'iniziativa spot, non è un questionario, non è una survey, non è un referendum, è un processo che e eh, eh, vedrete, scusatemi non l'ho detto prima, ma sono tutte parole chiave che vedrete sono, eh, appartengono a quello che è il concetto di democrazia. La democrazia ha tutte queste parole chiave, no? Il processo, la democrazia è un processo, ogni 4-5 anni andiamo a votare, ok? E non esiste un'iniziativa spot e rientra nelle regole la periodicità, è, un, è deliberativo? Significa deliberativo da questo punto di vista non decisionale, perché decisionale è sotto, ma deliberativo dal punto di vista di un processo che ha come obiettivo quello di eh, permettere alle persone di eh, farsi un'opinione eh, consapevole. Questa è la deliberazione, c'è cioè un percorso argomentativo tra pari a pari livello, diciamo pienamente quanto più informato possibile. Quindi non è di nuovo una, un questionario, non è un referendum dove si è chiamati, ovviamente i referendum prevedono anche delle, delle fasi di informazione, ma è un processo dove le persone si devono conoscere, si devono scambiare le opinioni e devono avere tutte le informazioni quanto più possibili eh, per poter prendere una decisione consapevole in termini di proposte, progetti e di votazione finale. Ciclico è relativo al processo, quindi deve essere periodico, quindi annuale, non è un, una cosa che si fa spot, i cittadini sono gli attori protagonisti, non gli stakeholder. E quando dico cittadini parlo di cittadini individui, in, diciamo, individui e nelle forme aggregate. Laddove le forme aggregate devono essere l'insieme dei cittadini, non l'associazione la, in quanto tale. Quindi non io sono un'associazione, quindi la mia proposta vale di più di un cittadino comune. Se tu sei un'associazione, la tua proposta è il frutto di un'associazione vuol dire che ci saranno tanti cittadini che la porteranno avanti, okay? come in parte si fa con i questionari voi che diciamo eh, qui a San Donato. Eh, le aggregazioni quindi e la decisione, quindi devono essere processi decisionali, perché decidere cambia eh, fortemente l'investimento di tempo per una persona, ok? La consultazione è qualcosa di diverso perché la consultazione non implica una eh, certezza di che quello che è il frutto di un proce del processo poi verrà attuato. Questo è fondamentale eh, dei bilanci partecipativi. E poi risorse, eh, l'ho tenuta eh, volutamente generico perché risorse è intesa come eh, risorse scarse, spazi, tempo e non soltanto budget. Questo è un po'... Eh, il bilancio partecipativo. Sono stato molto veloce però vi ho dato gli elementi che eh, vi permettono in qualche modo di eh, trarre, di, diciamo, di trarre le, le valutazioni sui processi che voi siete chiamati a, a fare come cittadini. Eh. Vado un po' ritroso perché in realtà se questi sono tutti elementi che possono in qualche modo individuare, dare degli spunti di valutazione dei, dei processi e, e far capire insomma come fare un bilancio partecipativo bene, quindi se è deliberativo realmente oppure semplicemente un'aggregazione di like, un'aggregazione di voti eh, o di preferenze, se è ciclico oppure spot e quindi come dire cambia, eh, la parte di decisione non soltanto dal punto di vista della, del progetto da finanziare ma anche delle regole. I migliori bilanci partecipativi prevedono anche un percorso di coprogettazione e di definizione congiunta delle regole, proprio perché non si tratta di uno strumento, un di un servizio dell'amministrazione dai cittadini, ma si tratta di un metodo. E il metodo, come in democrazia, prevede delle forme anche di revisione delle regole eh, democratiche. Ok, quindi quello che poi eh, anticipa gli ultimi 5 minuti che ho è eh, quello che, dal mio personale giudizio, è il bilancio partecipativo. Noi siamo abituati a vedere il bilancio partecipativo come prevalentemente partecipazione, quindi generica, semplice, basic, a realizzazione degli interventi. Quindi l'oggetto del bilancio partecipativo, l'obiettivo, l'oggetto del bilancio partecipativo è la realizzazione di cose concrete che possono servire la comunità, il bene comune. Quello che è la sfida che io vorrei lanciare qui, anche dal punto di vista della provocazione, è quello di vedere il bilancio partecipativo come un processo di coinvolgimento della cittadinanza finalizzato a creare le relazioni dove l'oggetto decisionale, quindi il fatto di poter decidere su risorse scarse è un pretesto, un modo per permettere a una comunità che è fatta di cittadini, ma è fatta anche di istituzioni, è fatta di imprese, di, di mettersi in relazione. Quindi è un metodo che serve a creare relazioni tra cittadini è realtà, laddove le realtà sono sempre composte da cittadini, sia chiaro questo, le aziende, gli imprenditori sono sempre cittadini che hanno un ruolo diverso, un potere diverso, una capacità diversa rispetto ad altri. Tutto deve essere visto nell'ottica dei cittadini. Perché parlo di relazioni? Perché qui in qualche modo, relazioni tra cittadini, le relazioni possono essere orizzontali, quindi un, un vero bilancio partecipativo quando realmente riesce a creare relazioni orizzontali tra le persone perché le relazioni orizzontali sono la base della deliberazione. Io riesco a prendere una decisione co collettiva, comune, e consapevole, se riesco a sapere qual è l'opinione del mio vicino di casa, oltre al bisogno del mio vicino di casa. Se io non ho opportunità di capire qual è l'opinione del mio vicino di casa e il bisogno, diventa un processo di competizione su dei fondi scarsi, cioè una guerra tra poveri, no? Quindi questi sono elementi fondamentali. Per cui, relazioni anche tra cittadini e organizzazioni, Okay, quindi parlavamo di aziende e eh, si faceva appunto l'esempio del crowdfunding come vedremo essere una parte magari secondo me su cui investire molto e cittadini e amministrazione, quindi amministrazione da quel punto, dal punto di vista anche dei tecnici, di chi ha il know-how, di chi ha la, con la conoscenza di tutto l'insieme di una città che un cittadino spesso non ha. Perché parlo di relazioni? Proprio per parlarvi di questo che è un po'. L'esempio tangibile per capire dove può arrivare, fin dove si può spingere un bilancio partecipativo. È un progetto che vi invito a seguire perché lo stiamo portando avanti e inizierà ufficialmente il 28 febbraio, quindi vi invito alle 6 di sera se riuscite a essere a Milano a base in via Tortona a, diciamo, a vedere un po' un racconto più di dettaglio. Però è un esempio concreto di quello che vi dicevo perché è un bilancio partecipativo dove non c'è un comune e non c'è un budget, quindi mi direte com'è possibile, no? Eppure è un bilancio partecipativo che faremo dentro un carcere, a bollate, con i detenuti e eh, dove il risultato del processo deliberativo all'interno del carcere tra detenuti, che sia chiaro, è un processo estremo perché i detenuti vivono nei reparti e non dialogano tra loro, quindi non c'è internet, c'è poco dialogo e quindi la sfida di creare relazioni è molto forte internamente al carcere, ma ancora di più esternamente al carcere, cioè, eh, cioè con la comunità esterna che soprattutto vive lo stigma nel bene o nel male di considerare quelli che sono eh, sotto misure eh, cautelative di diciamo, gente che ha commesso dei reati quindi si è posto fuori dalla comunità okay? e del circuito di regole della comunità quello che vogliamo fare con questo progetto è non solo creare relazioni orizzontali tra detenuti in maniera tale da utilizzare quello come strumento di rieducazione di eh, diciamo, per sperimentare se dei processi deliberativi di partecipazione riescono in qualche modo a portare il detenuto a Creare comunità internamente e quindi al tempo stesso responsabilizzarsi in virtù di un'iniziativa un che si fa assieme, ma soprattutto creare relazioni tra eh, la comunità interna e quella esterna. Perché? Perché è probabilmente credo, il primo bilancio partecipativo che si basa esclusivamente su un crowdfunding, su una raccolta fondi eh, che nasce dal basso. E nasce da, dal coinvolgimento non soltanto dei cittadini, come il crowdfunding solitamente fa, ma anche da un coinvolgimento nel tempo di eh, organizzazioni e aziende. Le aziende, eventualmente, dal punto di vista del contributo economico, ma anche dal punto di vista del contributo dei materiali, stiamo parlando, stiamo parlando di risorse, quindi noi potremmo avere dei progetti che chiedono dei corsi di formazione, allora non serviranno esclusivamente soldi ma serviranno competenze, per cui andremo a mettere in rete in relazioni le competenze di alcune realtà organizzate con quelle che vengono chieste dalla cittadinanza eh, diciamo, carceraria e soprattutto eh, eh, una rete di organizzazioni nella gestione. Perché? Perché è un progetto che stiamo facendo in maniera completamente gratuita stiamo ovviamente presentando il progetto in, per, per avere dei fondi per organizzare il processo ma eh, essendo un progetto nato così da un po' dalla follia nostra di, di fare qualcosa di veramente di rompente dal punto di vista dei bilanci partecipativi abbiamo detto facciamolo gratuitamente non aspettiamo di avere dei finanziamenti e siamo partiti e questa natura, questa natura totalmente gratuita ci ha permesso di eh, sostanzialmente di creare un network di organizzazioni eh, di organizzazioni che eh, eh, ci sta supportando per quello che è l'obiettivo principale, cioè raccogliere i fondi per eh, soddisfare quel patto che stiamo facendo con la comunità eh, penitenziaria, cioè noi vi facilitiamo, vi organizziamo il processo dentro il carcere e vi aiutiamo a raccogliere le risorse per fare quello che voi chiedete, perché uno degli aspetti anche fondamentali del rapporto che c'è tra Carcere eh, è l'esterno e che spesso i progetti sono presentati dall'esterno e, e diciamo i, i, diciamo i cittadini della, del carcere eh, usufruiscono come fossero dei consumatori di questi, di questi progetti. Quello che vogliamo fare è cap capovolgere un pochettino il meccanismo per uscire anche da questo approccio di delega pure in questo ambito per far sì che i detenuti abbia, prendano la responsabilità di decidere loro cosa serve per, per, per, per la loro comunità e noi in qualche modo di, di trovare le risorse. Questo ci ha permesso di creare un network di organizzazioni che va dall'Associazione eh, da di Autori d'Immagine che eh, ha realizzato oltre 50 illustrazioni che metteremo in mostra e poi eh, metteremo anche eh, in vendita, come in una vendita di beneficenza. E ci permetterà di raccogliere dei fondi, ci permetterà anche di creare dei canali di comunicazione e ci, ci permetterà di coinvolgere le scuole che stiamo contattando in questo periodo affinché le varie classi, le varie comunità possano a se stesse realizzare nuove illustrazioni e inserire ad esempio nella, nella piattaforma, no? per cercare di creare in qualche modo una sensibilizzazione e dire che il bilancio partecipativo è un metodo che non necessariamente si può applicare in contesti amministrativi dove c'è qualcuno che ha il potere di dare delle risorse eh, e di poterle in qualche modo concedere, ma deve essere un percorso di sostenibilità, quindi sostenibilità non soltanto dell'output del, del progetto che viene fuori dal processo di bilancio partecipativo, ma sostenibilità anche del processo in sé, quindi deve essere una comunità che in qualche modo si organizza affinché questo diventi un po' il modo, il modus operandi del, diciamo, di, di funzionare per prendere decisioni e finanziarle. Chiudo facendo appunto un po' un. un un parallelo sia per collegarmi al discorso che faceva eh, Fabrizio e facevi anche tu sull'importanza del bilancio partecipativo come relazione, perché loro parlavano di un progetto che poi volevano mettere a disposizione delle altre comunità. Quindi un'expertise in qualche modo attraverso un comune, un'autorità diventa di dominio pubblico e mi, faccio, mi collego appunto anche al ragionamento che faceva eh, relativamente alla, alla fondazione di comunità perché... Cormano non è competenza della comunità, Fondazione Comunità di Milano, però mi, fa, mi ha fatto sorridere quando si parlava di parchi accessibili perché la proposta, il progetto che ha vinto il primo bilancio partecipativo di Cormano lo scorso anno è stato proprio realizzare dei parchi accessibili però è un processo che è nato dal basso e che quindi ha tutta una sua come dire, generatività anche in termini di responsabilizzazione di cittadini e genitori che si sono messi in rete per, per portare avanti questo progetto su vari parchi e sfruttare il budget di 100.000 mila euro per, si sono messi in rete anche attraverso il budget, sia chiaro, quindi le relazioni attraverso la possibilità di poter decidere realmente su un budget, si è costituito questo comitato dei genitori che ha portato avanti questo tema e che poi ha affiancato l'amministrazione spontaneamente in tutta la fase di coprogettazione, fornendo know-how, fornendo le competenze, superando anche quelli che sono i limiti dei comuni attuali. Cioè i comuni hanno poche risorse, hanno poco personale, quindi la tecnologia e quindi il know-how che è più veloce delle dinamiche burocratiche spesso impedisce ai comuni di poter avere quello che serve per la, la valutazione di fattibilità dei progetti. processi del genere permettono di mettere in rete il privato, il cittadino con il pubblico e la sfida è quella appunto di poi fare il passo successivo e legare, eh, legare processi del genere anche a percorsi di autofinanziamento sia chiaro, laddove c'è il comune, senza escludere la responsabilità del comune di contribuire con delle quote, perché altrimenti diventa un modo per responsabilizzare il comune eh, e quindi, come dire, auto-organizzarsi il processo quando in realtà i soldi del comune sono soldi delle nostre tasse. Credo di essere andato un po' oltre i tempi, quindi mi scuso con, con Angelo che poi mi seguirà, e, insomma, però spero di essere stato chiaro un po' e aver lanciato un po' la provocazione, perché quello era quello insomma, che mi avete chiesto in questo poco tempo. Vi ringrazio e insomma, vi aspetto il 28 a, a base.